Ciao, sei un medico libero professionista, un dentista o un oculista, un cardiologo, un ginecologo o qualsiasi altro specialista? Allora non puoi perdere l'opportunità che oggi offre il web per attrarre nuovi clienti attraverso una strategia di marketing digitale. Per questo è fondamentale imparare a farsi trovare sulla rete. Il web è il canale di comunicazione più in sintonia con chi, come i medici ad esempio, svolge un'attività prevalentemente intellettuale. Internet infatti ha rivoluzionato il modo in cui le persone si approcciano alle patologie. Sono tantissime infatti le persone che cercano risposte, consigli, soluzioni attraverso la rete. Proprio per la specificità dell'attività svolta, è essenziale garantire un livello di comunicazione professionale che sia chiaro non dovrà mai sostituire un contatto diretto con la persona che chiede il parere se su google le persone accedono in cerca di risposte immagina quale può essere il tuo vantaggio competitivo nel riuscire a farti trovare nel momento in cui le persone cercano determinate risposte per farsi trovare diventa fondamentale aumentare la visibilità del tuo studio medico sui motori di ricerca attraverso un marketing digitale fatto di informazioni e contenuti. Il marketing informativo è infatti la forma di comunicazione più naturale e meno commerciale che esista. In queste strategie infatti non sei tu a proporti, ma sono le persone che arrivano a te attraverso le loro ricerche. Ma passiamo all'atto pratico e vediamo come il web può essere utile per aumentare i tuoi contatti, i contatti del tuo studio medico e quali vantaggi possono offrire i diversi strumenti? Un primo strumento utilissimo è il sito web, soprattutto un sito web con una sezione blog. Che cos'è la sezione blog? È semplicemente una sezione dove noi possiamo inserire i nostri contenuti informativi. Ma quali sono i vantaggi di avere un sito web con una sezione blog? I vantaggi possono essere innanzitutto farsi trovare sui motori di ricerca e secondariamente a confermare la reputazione del passaparola. Per quanto riguarda il primo punto, e cioè riuscire a farsi trovare sui motori di ricerca, possiamo riuscire in questo in due modi. In maniera organica o in maniera a pagamento? In maniera organica semplicemente avviene in modo naturale, cioè noi scriviamo un articolo su un determinato argomento sul nostro blog e chi cerca quel determinato argomento molto probabilmente atterrerà sul nostro sito. Come fare? Ad esempio se sei un dermatologo specializzato nella caduta dei capelli e qualcuno cerca una parola come all'opecia oppure rimedio alla caduta dei capelli, è molto probabile che riesca a trovare il tuo sito web e quel determinato articolo. Quindi arriverà in quell'articolo scritto da te e se tu alla fine dell'articolo riesci a inserire un modulo di contatto è molto probabile anche che quell'utente ti contatti attraverso quel modulo perché il fatto di averti trovato ti fa percepire dalla persona che stava facendo una ricerca come esperto in quel settore. Facciamo un altro esempio, se sei un cardiologo e ti occupi di ipertensione e qualcuno cerca qualcosa come rimedi pressione alta e tu magari hai scritto un articolo proprio su questo sul tuo blog, allora molto probabilmente quella persona che ha fatto questo tipo di ricerca, se il tuo sito è ben posizionato, se hai fatto un lavoro sulle parole chiave, atterrerà Proprio su quell'articolo lì sul tuo articolo e anche qui se tu hai messo un modulo di contatto o comunque un modo per farti contattare quella persona che ti percepirà esperto in quella materia è molto probabile che diventi un tuo potenziale contatto ok questo è in maniera organica quindi lavorando sulle parole chiave e sulla seo del sito tutto questo possiamo anche farlo a pagamento. Come? Facendo delle sponsorizzazioni su Google AdWords. In quel caso acquisterai determinate parole chiave e nel momento in cui qualcuno cercherà proprio attraverso quella parola chiave, allora tu apparirai nei primi posti dei motori di ricerca, lì dove ci sono le sponsorizzazioni di AdWords. Un sito diventa utile anche per confermare la reputazione o il passaparola. I professionisti infatti dichiarano quasi tutti di lavorare prevalentemente con il passaparola. Facciamo un esempio, immagina una situazione di questo tipo. Un'amica chiede a un'altra amica un suggerimento su un ginecologo. Questa amica le fa due nomi, il dottor Bianchi e il dottor Rossi, entrambi validissimi professionisti. Tu pensi che questo basti a questa amica per decidere di affidarsi a uno o all'altro? No, non è più così. Infatti, cosa farà questa persona? andrà a ricercare su internet chi sono il dottor Bianchi e il dottor Rossi, questo perché il processo decisionale di ognuno di noi passa sempre più frequentemente attraverso la verifica delle informazioni. A questo punto la nostra amica ricercherà il dottor Bianchi e il dottor Rossi su internet e supponiamo che sul dottor Bianchi trovi il suo sito, i diversi articoli che ha scritto sul suo blog, il suo curriculum online, inizia insomma a farsi un'idea di chi è il dottor Bianchi poi cerca il dottor Rossi e magari sul dottor Rossi trova semplicemente il numero di telefono magari su una directory come può essere Pagine Gialle o qualcos'altro insomma non trova niente di concreto sul dottor Rossi sono entrambi validissimi professionisti però la nostra amica ha trovato molto di più su internet del dottor Bianchi secondo te su chi ricadrà la scelta? un altro strumento utilissimo oltre al sito web con la sezione blog è la scheda google my business non sai che cos'è? sì secondo me lo sai benissimo ed è una scheda di questo tipo la scheda google my business come tutti gli strumenti di google è gratuita e la puoi creare autonomamente è utilissima per poter indicare i tuoi contatti gli orari di apertura i servizi la posizione sulle mappe quindi la gente riesce ad arrivare da te direttamente attraverso la scheda Google My Business. È utilissima dunque per aumentare i potenziali contatti, facendo crescere la visibilità sui motori di ricerca. All'interno della scheda Google My Business abbiamo anche le recensioni, cosa davvero importantissima, soprattutto se le recensioni sono positive e pertinenti. Pertinenti significa che contengono delle parole chiave. Su quelli che sono i tuoi servizi quindi non esitare a chiedere ai tuoi clienti di farti delle recensioni sulla scheda google my business è semplicissimo e ti fa salire sui motori di ricerca per creare una scheda google my business bisogna semplicemente avere un account google quindi un tuo indirizzo mail con estensione gmail se non sai come fare nei commenti qui sotto ho inserito un link nel quale ti parlo della scheda google my business e di come creare un altro strumento molto utile è la pagina Facebook, e qui facciamo attenzione, non un profilo Facebook, ma una pagina Facebook. Se desideri, come mi auguro, di percorrere la strada del digitale e quindi crearti un tuo identikit digitale, ricorda che ogni canale e ogni social ha le sue regole. Quelle di Facebook impongono che ogni comunicazione aziendale o professionale sia veicolata attraverso una pagina Facebook. Quali sono i vantaggi di Facebook? 1. Comunicare in modo diretto e meno formale. 2. Acquisire informazioni sul target di riferimento. 3 potersi fare pubblicità attraverso la piattaforma pubblicitaria di Facebook attraverso la quale potrai promuovere i tuoi contenuti e portare traffico al tuo sito web. Un altro strumento utilissimo è l'email marketing. A cosa serve l'email marketing? A fidelizzare i tuoi pazienti. Acquisire nuovi pazienti infatti è l'obiettivo di ogni professionista, però fidelizzarli deve essere altrettanto importante. Acquisire un nuovo paziente infatti costa circa 7 volte di più rispetto a mantenerne uno. Ecco quindi che è importante mantenere un canale di comunicazione con chi ti ha già scelto e ti ha dato fiducia. Ad esempio potresti raccogliere i contatti dei tuoi pazienti, inserirli in un gestionale e magari dividerli in liste rispetto alla patologia. A questo punto potresti inviare a ciascuna lista dei contenuti informativi, quindi proprio sulle tematiche che sono di loro interesse. Questo sarà sicuramente apprezzato dai tuoi pazienti. Ricordati però che questi sono strumenti di marketing. Affinché abbiano un determinato risultato, devono essere inseriti all'interno di una strategia di marketing ben studiata. In un mondo in cui abitudini sociali, scelte, consumi e relazioni passano attraverso il web, anche per un medico l'evoluzione non potrà che andare in quella direzione visto infatti che le persone utilizzano i motori di ricerca e i social, la scelta su esserci o non esserci online non dovresti neanche più porterla. Dovresti porti invece una domanda molto più importante, e cioè... Come posso essere online al meglio? Se sei interessato all'argomento e desideri ricevere una consulenza gratuita, sotto questo video trovi un form per lasciare i tuoi dati e sarai ricontattato entro un'ora. Non ci credi? Pronto!